Senza fine, vivo circondato dalla polvere, morire non farà male. Ti tengo la mano, mi tieni la mano, c'è uno spazio vuoto accanto a me, hai i tuoi occhi, il tuo broncio, le tue mani, il mio silenzio è qui per ascoltarti. Urgenze Non dirmi quanto mi ami Quanto ti manco Quanto mi pensi Facciamo l'amore Se squilla richiameranno O non è urgente come i nostri paci. Caffè della pace Vorrebbe continuare a trasmettere nella mia mente Viaggiare a lavorare con me fino a dirmi come divertirmi. Spengo la tv. Non serve una firma per far pace col mio vicino. Storia. C'è una storia lontana nel tempo. Una storia lontana nello spazio. Leggerò libri e visiterò persone. bucciare infinito, assaporare, immergersi nella tela, dipingere dall'interno, per ogni orizzonte raggiunto ce n'è uno che non sapeva di esserlo, il sollevante guarda l'America e la chiama oriente, ciò che facciamo è, anche quando non ha riconoscimento. Effetto domino, un mio gesto è percepito fino ai poli, posso non badare sia giusto o sbagliato, ma si diffonde, ogni volta una goccia di rosso nell'acqua limpida, a volte qualcuno viene a rendermene conto. Fatemi dire, ti dicono a che ora svegliarti, ti dicono quanto devi lavorare, ti dicono cosa devi studiare e cosa comprare, ti dicono da chi ti devi informare, ti dicono sono queste le persone importanti, ti dicono cos'è una famiglia, ti dicono la moda sa quello che vuoi, ti dicono vivi in un mondo libero, ti dicono se ne fai parte. distingue l'indistinguibile. L'albero che vedo ha dell'invisibile intorno. Le voci che sento hanno del silenzio che le copre. La sabbia che tocco ha il nulla per compagnia. La mia mano immersa nell'aria non tocca cosa, ma è magnata dalle dita fino al polso. Voglio superare i sensi per assaporare il tutto di questa parte. Innamorato, sei la scusa per liberare la mia pazzia. Ora che non ci sei, non cercherò un'altra scusa. A tutti, Dio la verità.